Ciao, sono Fausto di Castelflora Piscine. E la camicia? In... Ce l'ho a lavare. Eh, ma si vede il marchio della Nike. Si vede il marchio della night. Ok, rifà. <ride> si vede ancora, lì un'altra strisciata. <ride> Sopra! Sopra la scritta. Qui sopra trovate il link per acquistare okay. le <ride> scatole. In questo video brandizzato Castelflora ti spieghiamo come si mette il teflon. In assenza di guarnizioni si usa il teflon. Questo è un teflon classico, 12 metri per 1 cm di, di spessore. Eh, ci sono in commercio anche dei teflon più larghi e anche più spessi a seconda diciamo delle applicazioni da fare questo qua o uno simile va bene per quello che dobbiamo fare noi cioè ad esempio in questo momento congiungere un raccordo da un pollice e mezzo maschio con un raccordo da un pollice e mezzo femmina il principio di funzionamento è questo avvitando due raccordi ok c'è senti eh c'è questo piccolo gioco è che si sente se non dovessi se non mettessimo nulla e ci limitassimo diciamo ad avvitare i due raccordi questa giunzione non sarebbe tenuta stagna infatti l'acqua passa nell'aria che c'è tra il filetto maschio e quello femmine per evitare ci mettiamo del teflon ok il teflon è questo materiale sintetico diciamo morbido che eh, va a realizzare la connessione, la connessione stagna. Come si mette? Intanto la prima cosa va messo nel senso della rotazione dell'avvitamento, quindi in senso orario. Si parte applicando, appoggiando il teflon sulla parte iniziale del filetto o dove vuoi tu, tenendo premuto, tiri leggermente. Il rotolo di teflon va usato così, quindi col senso dello svolgimento. In modo tale da rendere fluido lo svolgimento e non così, perché, se no, in questo caso io avrei il pollicione bloccato. Quindi, io sono comodo in questa maniera, ok. All'inizio devo tenere col dito il, il principio del telefono, Dopodiché, vedi, sta già su da solo, posso tirare. Faccio col medio, col, col dito medio. leggera attenzione qua in modo tale da tenere tirato il rotolino quando faccio, passo il giro lo faccio col pollice medio pollice, medio pollice e in questo modo riesco a mettere il teflon ok il teflon mettendolo stendendolo se lo tieni tirato il rotolino lui già segue tutto il filetto, ne mettiamo generalmente sul pollice e mezzo di raccordo ne mettiamo 15 giri noi generalmente, sul 2 pollici arriviamo anche a 20 giri, ma il principio è questo, io comincio a mettere 15 giri e cerco di distribuirli lungo il filetto facendo attenzione a inciccionire di più la parte centrale, Ok, devo cercare di fare una sorta di vulcano. Quando ho finito i 15 giri, che adesso io ho perso il conto, però più o meno lo vedo a occhio, arriverò ad un certo punto, rompo il teflon, che tu vedi, c'è questa parte qua, è più inciccionita in centro. E se io schiaccio, hai visto, fa una certa, un certo materasso, diciamo. A questo punto dovrei avvitare il raccordo femmina. Per avvitarlo, soprattutto se magari ho messo troppo teflon qua, il rischio è quello che il teflon possa andare a togliere la dentatura del filetto maschio e quindi in questo caso se io vado ad avvitare può essere che questo vada su storto e nell'avvitare vada a rovinare il filetto maschio o femmina. Allora per evitare questa cosa bisogna intanto non fare come me che visto che ho le unghie perché, perché sennò no si ferma tutto lo sporco e mi dà fastidio e allora bisogna che hai capito con l'unghia eh? Praticamente vai e cominci a rifare un attimino, ripronunciare un pochettino. Ecco qua, guarda che bello. Io faccio così. Così facendo io posso accoppiare il mio raccordo femmina, giro al contrario fino a che... Ecco, si sente la filettatura. Te la rifaccio qua vicino al microfono, eh? guarda. Praticamente tu giri, giri, giri, giri a un certo punto... Si sente il tac, quando si sente il tac lui si mette in posizione e se hai fatto bene i solchi prima con l'unghia okay, puoi andare a ruotare in senso orario e via. Ok e adesso vado ad avvitare. Il principio sui raccordi di plastica per evitare che si rovini il filetto è quello di non usare le pinze. Meglio non usare le pinze perché non usando le pinze eh, eviti di andare a rovinare il filetto. Cioè se dovessi mettere troppo teflon e avvitare a lungo potrebbe... Tu vedi che qua questa si inciccionisce, anche questa si deforma leggermente. Bene, va bene, ok. Allora io vado, stringo. Allora hai messo una quantità di teflon corretta se per quella che è la mia esperienza come facciamo noi in Castelflora se avvitando con le mani in maniera abbastanza forte tu non riesci ad avvitare tutto non riuscendo ad avvitare tutto a mano serrando forte vuol dire che c'è abbastanza materiale da riuscire a fare quella resistenza e quindi ci sarà abbastanza materiale da fare la tenuta idraulica contemporaneamente ti permette di registrare la raccordatura a fare ancora uno o due giri di filetto nel caso in cui sia necessario raddrizzare il raccordo metti che tu qua hai una T e hai bisogno di direzionarla tu avrai bisogno di fare ancora un giro ecco col teflon bisogna evitare di fare un giro indietro perché facendo un giro indietro rischi che la giunzione non faccia più tenuta stagna se dovesse essere disassato, cioè avvitato un po' troppo. In questo modo qua riesce a fare un ulteriore giro, magari in questo caso ti aiuti con delle pinze per presentarlo in maniera corretta eh, rispetto altri, agli altri raccordi che dovrai avvitare o al punto dove dovrà andare questo, questo tubo, questo raccordo, senza compromettere la tenuta stagna. Ok, abbiamo visto quindi il collegamento tra un raccordo maschio di un raccordo femmina da un pollice e mezzo se devi fare la eh, stessa cosa sul raccordo da due pollici ti basterà aumentare il numero di giri per ottenere sempre quell'inciccionamento diciamo del eh, materiale di apporto qui in mezzo alla nostra filettatura lo rifacciamo un attimo sul due pollici così vediamo anche quanto teflon serve quindi premi col dito poi in senso orario vai e via ok una volta che hai fatto il primo giro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vedi che con 15 qua secondo me è un po' pochino, si potrebbe metterne qualcuno in più. Se riesci a metterlo creando una montagnetta, io dico verso il centro ma anche verso la fine, man mano che tu avviti il filetto femmina incontrerà più materiale e quindi più avviti più crei la tenuta stagna della giunzione finito questo lavoro se il filetto non fosse abbastanza pronunciato ricordati di fare i due tre giri con l'unghia ecco per creare quella piccola vedi questo questo questo spazio qua per creare un alloggiamento un alloggiamento più, più efficace vai giri indietro fino a che si sente il tac, a quel punto sei sicuro che il filetto è avvitato correttamente e vai, si deve solo girare. Eh? In questo caso, secondo me, vedi? Ecco, in questo caso, guarda, eh? io arrivo agevolmente fino quasi alla fine del filetto. Non va bene, questo qua 2 su 3 perderà. Per cui, nonostante io abbia fatto 20 giri, no? mi ritrovo al termine diciamo, del filetto ad avere un serraggio che non è proprio forte forte allora vado e lo rimetto lo puoi fare più volte quindi piuttosto che metterne tanto e rischiare di mangiare il filetto mettilo a step ovviamente adesso non vado più fino qua 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ok rifaccio la mia filettatura iniziale e poi vado a giro indietro adesso l'ho già fatto tac adesso è già la seconda volta sento che fa un po più ecco di lavoro benissimo adesso sono arrivato a non avvitarlo completamente nonostante questo sento che il raccordo fa una buona tenuta non riesco più ad avvitarlo con le mani nonostante io sia molto forte e quindi questa giunzione può andare bene ok per questo video è tutto speriamo di averti chiarito le idee su come fare a mettere il teflon in descrizione troverai un link con una tabella di quanti giri di teflon facciamo noi in funzione del filetto a partire da mezzo pollice e arrivare a due pollici che è le misure più commerciali che noi utilizziamo adesso sei capace anche di mettere il teflon non hai più scusanti puoi ordinare il nostro archiviazione e tutto ciò che gli va dietro. A volte noi mandiamo dei raccordi che non sono preassemblati, non lo facciamo perché non ci abbiamo voglia o non siamo capaci, lo facciamo perché a volte la direzione del, del raccordo deve essere fatta direttamente sul posto, quindi c'è necessità che questo qua lo metta tu, in questo modo sarà un risparmio per te perché la lavorazione la fai tu in autonomia, impari a farlo così se tua moglie ti chiede di sistemare il rubinetto di casa. Lo potrai fare e rimani fregato anche per la partita del mercoledì sera della Champions League che te la salterai perché devi riparare la fontanella di casa. Ormai il video l'hai visto e non c'è più, scusatemi. Per questo video è tutto. Ciao, alla prossima!